Le due strade. Le due strade. Ora posso distinguerle. Le due strade. Venti e convinti che fosse unica. Unica con le sue larghe stringi. Finalmente ci vede la mente. È stato il cuore. Ha corretto la vista.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 insieme tutto il giorno la notte è solo barcata intorno quale delle due sposerai non importa quale delle due rinnegherai poco conta nostalgia ciò che proverà questa via